Torniamo di nuovo quindi in Properties e uh, in Attribute Form. Adesso abbiamo praticamente settato uh, alcune personalizzazioni però sempre di quello che è il, il form, uh, diciamo, di default di, di QGIS. Ma c'è anche un modo per crearne uno, uh, anzi più di uno in realtà, più di un modo, per crearne uno che sia, diciamo, di nostro gusto, tra virgolette e quello che uh, passa dall'utilizzo di quelli che sono i uh, widget. Possiamo importare dei widget uh, in formati uh, particolari, ma possiamo anche diciamo, utilizzare il classico drag and drop per andare a uh, inserire una serie di, uh, di finestre o di, di tab che uh, ci consentiranno poi di andare a migliorare la uh, visibilità e la gestibilità del nostro form. Per fare ciò andiamo qui dove c'è attivo Auto Generate e uh, scegliamo Drag and Drop Designer. Potremmo anche uh, andare a importare una UI, quindi una user interface fatta con uh, QT che è un uh, software ma anche un linguaggio per generare delle, delle, delle user interface, però insomma non è il nostro caso noi ci teniamo un pochino più sul semplice e andiamo su drag and drop designer allora come puoi vedere si è andata a modificare quella che è la, ehm, la schermata della tab attributes form inserendo una nuova ehm, colonna eh, in realtà due, queste due nuove colonne e ehm, all'interno di eh, questa nuova area di queste due nuove aree che si sono andate a creare possiamo andare a eh, inserire con un semplice trascinamento, quelle che sono le, uh, le uh, colonne di nostro interesse. Allora, innanzitutto pensiamo a cosa vogliamo nel nostro form. Allora, diciamo che sarà un form suddiviso in, uh, in due tab, una in cui andranno inseriti i dati geometrici, e eh, l'altra in cui andranno inseriti i dati eh, relativi al tipo di, eh, di, di condotta e eh, magari una terza in cui è presente appunto la, la parte relativa alla data. Quindi per fare ciò possiamo semplicemente fare così, con un clic su questo più andiamo a creare quella che viene definita categoria, è una tab e uh, la chiamiamo geometria. Una tab ha una sola colonna, viene aggiunta qui sotto, e in geometria andiamo ad aggiungere sia lunghezza che pendenza. Lunghezza in questo caso possiamo anche uh, riportarla in, uh, in range, e quindi uh, fare in modo che insomma, venga uh, resa uh, visibile. E, uh, e anche magari editabile. Quindi lunghezza e pendenza le andiamo a trascinare con un, appunto un drag and drop all'interno di, uh, di geometria. Ora lunghezza mettiamo l'alias, e quindi facciamo un primo applica. Abbiamo detto poi che uh, vogliamo inserire poi un ulteriore tab che chiamiamo uh, quindi uh, materiale. materiale condotta e magari all'interno di materiale condotta andiamo a inserire un group container che eh, fa riferimento al tempo, con molta poca eh, fantasia. Data inserimento lo mettiamo in tempo, materiale, diametro e strada pubblica in Materiale condotta, il feed non ci interessa che compare all'interno del nostro form, e quindi adesso abbiamo diciamo, generato quello che è il nostro form di eh, inserimento eh, dati. Quindi, se attiviamo una sessione di editing, facciamo un test veloce: ecco, qui il nostro form. La lunghezza è autocalcolata, volendo possiamo inserire noi eh, qualcosa il tipo di condotto, ecco qua c'è la parte relativa a tempo, è un dato a sé stante e il resto possiamo inserirlo a mano. Quindi proviamo a fare una prima sessione di editing e partiamo da questo incrocio fino al prossimo. Diciamo che questa è una strada principale, quindi possiamo dire che lo specco che viene utilizzato è di tipo circolare per dare una portata quindi eh, maggiore. che consente quindi una portata maggiore. Interrompiamo l'editing. E quindi lunghezza è stato già calcolato automaticamente, una percentuale, diciamo, il materiale condotto. La data qui viene inserita in automatico. Circolare in calcestruzzo vibrato e il diametro nominale è 700, la strada è pubblica ok, abbiamo inserito la nostra condotta possiamo anche fare uno zoom, questo è il nostro primo tratto andiamo in tabella attributi, sono riportati tutti i uh, valori la tabella attributi è quella che resterà a noi uh, sempre quindi il form di inserimento dati è quello che è vincolato all'interno di un progetto, perché io all'inizio ho creato, se ci hai fatto caso, un progetto lo chiamato Smart Editing, sempre con molta poca fantasia, quindi nel momento in cui vado a salvare questo progetto, all'interno di questo progetto è stata salvata la mia uh, maschera personalizzata.